Ciao. allora benvenuti in un nuovo video io spero che le luci vanno bene perché con queste luci non riesco a capire perché finestra porta io ho chiuso tutto nel caso spero che non faccia riflessi solamente la ring light lì soft box lì speriamo comunque ricapitoliamo <ride> abbreviamo e oggi volevo mostrarvi una nuova box sempre delle beauty box sempre a livello vegan e free quindi adatte davvero a tutte e oggi voglio parlarvi di questa la dottor botanicas box eccola qua premetto che ho solamente tolto la confezione esterna perché c'erano i miei dati personali ma è ancora chiusa quindi la scopriamo assolutamente insieme ehm, ero in contatto con i ragazzi della dottor botanicas tempo fa prima di tutti questi blocchi e poi finalmente siamo riusciti a farla arrivare allora, il sito è www.dottorbotanicals.com, box di prodotti completamente vegan e curly free, come vi ho detto, appoggio un secondo poi ve la mostro, i prodotti di questo marchio oltre che online sul loro sito, sono comunque in vendita anche su altri siti, ho visto look fantastic e poi ce ne sono altri, quindi prodotti vegan, buoni e si possono reperire un po' ovunque. Allora... Questa box in particolare viene spedita dall'Inghilterra, quindi non ha dogana ed il prezzo è di, me lo sono segnato, 23,98 sterline, questa qui. Comunque vi lascio anche un codice qua nell'info box per avere 5, 5 sterline di sconto sulla prima box, allora eccola qui che Mi stavo guardando alla fine il prezzo è di 19,99 sterline, però ci sono 3,93 sterline 99 di spedizione, per questo 23,98 perché eh, spedire fuori dagli UK c'è la spedizione. Comunque sterline 23,98 che sono, l'ho segnato poco fa, 27,02 euro. È una box in abbonamento mensile, come sempre, quindi va disdetta, se no ogni mese si rinnova. È questa. Io direi che a questo punto vi ho detto tutto. E, okay. e l'apriamo sarebbe anche ora. Allora, si presenta così. E si apre proprio, se ci riesco. Bella anche la scatola, tutto in cartone. Allora, in realtà ah, chiuse togliamo allora cosa che mi salta già all'occhio aspettate vediamo se riesco sono quattro prodotti sono sempre quattro prodotti eccoli qui e Cosa Che mi salta subito all'occhio sono tutti full size, quindi questa è una cosa interessante. Metto la mano dentro ci sono i prodotti, sì, ma non vedo fogli, istruzioni, niente anche per una comparazione prezzi. Adesso prendiamo fuori qualcosa, guardiamo e poi vediamo. Qui, qui e poi vediamo se ci sono i prezzi. Devo capire anch'io perché non l'ho ancora vista. Allora, primo che è quello che è caduto, lo prendiamo fuori subito. La box, la sposto. Il primo è, oh, è proprio loro, è proprio di questo marchio, della Dr. Botanics. Allora, Organic e Botanic Vegan Friendly, io vorrei sapere anche però che cos'è, Body Cream, Mandarin Orange, una crema, no, burro corpo, mandarino e arancia, con burro di critè mandarino, Mmm. La confezione è un 100 ml, magari la faccio vedere anche a voi. Bellissimo questo pack in carta, sembra carta riciclata, però non c'è il prezzo. Però io a questo punto guardo l'inci e l'inci mi piace davvero santo, davvero valido. Allora, apriamo. Bella! Uh, mi piace questa cosa. Allora, il vasetto e poi ha un'etichetta aspetta che ve la vicino sembra proprio un'etichetta in carta riciclata ma è bellissimo ma è bellissima mi piace già così però apriamo ah, è, è abbastanza solida come cosa Sì, è proprio un burro ecco quando la stendete si sente molto di più il mandarino danno usandola così appena appena sinceramente ma quando la stendete mm, buona però non è quel mandarino chimico cosa importantissima però non c'è il prezzo e io invece vorrei sapere il prezzo di questo prodotto ehm, facciamo che magie dell'editing compariranno quando vi mostro i prodotti anche i prezzi che andrò a vedere online perché ho detto che comunque questi prodotti della dottor botanicas ed è, sono reperibili in vari, in vari siti andiamo avanti prendiamo sempre questi qua in pecca riciclato penso che sia riciclato maroccan rose Super Food facial oil olio olio marocchino ultra ricco alla rosa questo è un 15 ml Utilizzo applicare due o tre gocce su pelle pulita, non spiega più di tanto ma basta. Boh, Vi ve faccio vedere questo qui, che è chiuso completamente, sigillato uh, ci piace. Quindi adesso vado ad aprirlo. Magie del editing, ed eccolo qui, bello, bello in vetro. Ha un Codice QR che vorrei solo ai di vedere cos'è quindi con la pipetta dosatrice sapete che sa appena appena di rosa vediamo se riesco a fare un danno ecco uh, è proprio un olio ma questo va per il viso? Non, non ci sono indicazioni, qualcosa? Io vorrei capire, aspettate. In pratica è un in, olio infuso di rosa, ehm, superfood per il viso. A noi ci piace tanto, adesso lo metto via, e poi dopo guardiamo il prezzo perché devo... Sto chiudendolo per non perderlo. Ecco, e lo mettiamo qui e andiamo avanti. Comunque una volta che si assorbe abbastanza pesante sulla pelle, non sicuramente per la mia pelle mista, poi prendiamo questo, che la scatola mm, classica non so, così sempre organica e botanica a ah, for men, quindi per uomo advanced eye serum dark circle eraser mm, con occhi antiocchiaie 15 ml da uomo quindi questo qui, andiamo a vedere anche l'applicatore, ah, l'applicatore classico, ok, Beh, lo proviamo anche questo, ah. è leggero, si sì, è proprio, sembra fluido, un fluido, non ha profumo, che probabilmente all'uomo piace, ed è un fluido leggero non ha profumo mm, un fluido leggero per il contorno occhi maschile che effettivamente è qualcosa che è, mm, anti borse, anti occhiaie però che non abbia profumo e infatti dice c'è scritto siero sì ok, ma, ma magari mm, carino è fatto di un prodotto da uomo sì, sì ma senza eh. carina l'idea vediamo l'ultimo prodotto e poi la box è completamente vuota hemp hemp infuse natural creme da tante giorno nutriente al chambre mm. questa qui a questo punto la andiamo ad aprire perché sono curiosa uh. sigillata ci piace ci piace quindi andiamo a togliere la protezione e andiamo a vederla Verde. <ride> è un profumo fresco è molto fresca ho cambiato mano perché sennò no i profumi si mescolano è fresca il nutriente si sì, assorbe abbastanza velocemente È un profumo fresco adesso Io devo googlare assolutamente che cos'è questo ah scusate la confezione è un 30 ml quindi anche questo penso che sia un full size oltretutto è un pack comodo da portare in viaggio in valigia in borsa mm, bello piuttosto che il vasetto che se sì, hanno questo un 100 invece del vasetto la confezione è così ci piace allora, magia dell'editing come sempre e andiamo a vedere il prezzo totale di questa box. Ed eccoci qui, allora intanto ho sentito delle ragazze su vari gruppi e mi hanno confermato che i prodotti sono sempre full size. Questa è una cosa che ci piace assolutamente e sono sempre quattro, sono sempre quattro prodotti. Dunque ho guardato i prezzi sul sito. Allora vediamo con la crema corpo che è un 100 ml abbiamo detto e viene 14,90 sterline. Poi l'olio per il viso, sempre questo, quello da 15 ml, 19,90 sterline. Poi abbiamo il contornocchi, 15 ml questo da uomo, 14,90 sterline e finiamo con la crema idratante, questa qui. Che viene 30 ml, 15,99 sterline, per un totale di 65,69. Considerando che la box costa 23,98, direi che ci sta, è un po' pronto. Allora, cosa penso? Stringiamo, cosa penso di questi prodotti? Interessante, sì, mi piace, una bella box, soprattutto per chi ama il vegan, il curly free, questa è un'ottima box con degli ottimi prodotti, oltretutto. E il full size, è una cosa che apprezzo molto, però devo considerare che sono quattro prodotti full size, mentre nelle altre box, magari ce ne sono di più, ma le taglie più piccole, buoni da provare, ma niente di più. Questi sono proprio full size, quindi formato vendita. La crema corpo mi interessa molto. Magari, dato che è un burro, la proverò più avanti, non adesso perché ci sarebbe troppo caldo, la crema idratante stessa cosa la proverò mh, più avanti perché adesso la crema idratante è troppo pesante per me l'olio per il viso sinceramente mi incuriosisce però ho paura che sia troppo pesante in questa stagione penso che sia una box e mi hanno mandata una box eh, rimasta per fammela vedere, tra quelle magari mh, primaverili comunque è un olio ok, l'unico prodotto che può piacere o no è questo prodotto da uomo, può piacere o no, può essere una cosa curiosa, interessante, però potrebbe anche non servire a niente, io sinceramente in questo caso avrei apprezzato un contornocchi per me più che da uomo, però mh, va a gusti anche questo, comunque io vi ricordo qui sotto nell'info box che vi lascio il codice sconto per avere 5 sterline di sconto sulla prima box,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 ¡Chao!